venerdì si è in ufficialmente il nuovo governo Draghi con una larga maggioranza parlamentare. Sui giornali e dibattiti si è subito chiamata allo scandalo per il numero limitato di donne nominate ministre. Difatti, solo 8 donne su 23 ministri fanno parte del nuovo governo e per di più tra queste ben 5 sono a capo di ministeri senza portafoglio, cioè che non hanno a loro disposizione fondi. Tra l'altro tutte le scelte delle ministre sono state fatte tra Lega e Forza Italia, quindi ben centrate su politiche conservatrici e sul piano sociale, specie per quanto riguarda la famiglia. La retorica che il numero di ministre possa essere il fattore discriminante che rende progressista o meno un governo è tutta dei piani istituzionali e che scambia l'uguaglianza sostanziale con quella formale. La realtà ci dice che le politiche più becere spesso sono state portate avanti dalle stesse ministre nei governi passati. Proprio alcune famose ministre, infatti, che oggi ritroviamo sotto il governo Draghi, hanno permesso lo smantellamento della scuola pubblica a favore di quella privata, come fece la ministra dell'istruzione Gelmini sotto il governo Berlusconi. O la Carpagna, che sempre nel governo Berlusconi si è presentata come la paladina delle donne contro la violenza maschilista. Eppure in più di dieci anni è riuscita a stento a far approvare una legge che penalizza lo stalking e non ha avuto problemi a rappresentare un partito che ha appoggiato proposte di legge come quelle di Pillon, che ostacolano enormemente le donne nel praticare il diritto al divorzio e che finanziano campagne pro-life in cui si propone di eliminare il diritto all'aborto. Questo governo non ha alcun interesse nel migliorare le condizioni delle donne, perché vorrebbe dire agire a favore delle lavoratrici contro le imprese. Il compito del governo Draghi è invece l'opposto, cioè permettere alle grandi aziende e alle banche di uscire illese se non arricchite da questa crisi e per farlo non avranno certo paura di colpire i più deboli. Basti pensare che ormai ha affermato che le prime a pagare questa crisi sono state proprio le donne, non solo sono state costrette a casa a badare i figli senza nessun aiuto statale, ma nello scorso dicembre hanno rappresentato ben il 98% di chi ha perso il lavoro a causa del Covid. Non ci aspettiamo che un banchiere come Draghi utilizzi i fondi stanziati dal recovery fund per ricreare posti di lavoro per questi settori più colpiti, o addirittura far sì che a marzo, quando si prevede lo sblocco totale dei licenziamenti, la situazione non diventi ancora più drammatica per le lavoratrici stesse. Ci aspettiamo anzi che i soldi continuino a darli alle banche e alle imprese, che continueranno ad accumulare profitto sulla vita delle donne e su chi già si è fortemente impoverito da questa crisi. Per questo crediamo che si debba prendere una posizione netta come femminista rivoluzionaria contro questo governo e farne una delle parole d'ordine centrali per lo sciopero dell'8 marzo. Scioperare contro il governo Draghi. Nessun governo borghese potrà aiutarci nel cammino dell'emancipazione di genere, perché questa è strettamente correlata alla liberazione da un sistema capitalista che ci obbliga a relazioni malate di sfruttamento lungo linee di classe ben chiare e doppiamente portate avanti contro tutte le categorie oppresse, dalle donne alle migranti alle variegate e distinte identità sessuali e di genere. Rivendichiamo uno sciopero femminista? dal lavoro produttivo e riproduttivo, che non c'è dalle illusioni istituzionali di un capitalismo amichevole, ma che rivendichi la nostra libertà di decidere sui nostri corpi, sul nostro tempo e sulla nostra vita.